buongiorno amici buongiorno amiche vedete siamo con questo monitor e il suo android auto in modalità wireless perfettamente funzionante però la nostra auto ha il sistema multimediale spento eppure come vedete siamo collegati ad android auto in modalità wireless questa è quindi una soluzione per quelle auto che magari hanno qualche annetto tipo del 2010 o anche del 2015 che non hanno montato Android Auto ma che ancora sono signore macchine. Con questa soluzione potete aggiungere un display di 9 pollici alla vostra auto e soprattutto avere Android Auto in modalità wireless. Questa è la confezione del prodotto con cui vi arriverà senza dogana dall'Inghilterra, mi è arrivato il pacco, questi sono gli accessori, un doppio jack, un supporto per attaccarlo, incollarlo dove volete voi oppure avvitarlo, per esempio qualcuno potrebbe metterlo nei sedili posteriori per i bambini e avvitarlo al sedile. Questo invece è un supporto per il vetro, molto buono, anche con una ventosa di ricambio e vi assicuro è una plastica molto molto solida, non è per nulla un prodotto chip. e anche il monitor che adesso vi faccio vedere ha un buon pannello LCD qui dietro c'è una cassa potente diciamo che se mettete le canzoni al massimo con dei bassi molto forti potrebbe anche gracchiare quindi vi consiglio di collegarlo tramite il doppio jack al sistema multimediale della vostra auto però comunque non è una cassa schifosa anzi per esempio insomma, per telefonare per ascoltare la radio va benissimo e vedete poi c'è un'uscita a microfono uno slot per la micro sd abbiamo detto c'è l'uscita jack audio e video e soprattutto c'è l'ingresso per una retrocamera quindi se volete potete collegare una retroca retrocamera aftermarket a questo monitor alimentazione è la classica eh, pennetta usb che potete inserire questo, questo monitor non ha una sua memoria interna quindi dovete usare o la sd o la penna USB torniamo al nostro Android Auto allora si sente bene la navigazione utilizza il GPS del vostro smartphone e naturalmente con Android Auto non avete problemi a usare Maps, a usare TomTom Tom. Uh, è, quello che, è quello che vi pare. Le telefonate le potete fare o da Android Auto, che è la cosa migliore, quindi utilizzando la funzione di Google per le telefonate, oppure se uscite da Android Auto potete utilizzare eh, il monitor e, col, e il Bluetooth del, del monitor, quindi telefonare dal monitor, ma secondo me è più comodo utilizzare Android, Android Auto usciamo da un attimo da android auto così vediamo il monitor come funziona ecco qua questa è la schermata principale se avete una, un iphone per utilizzare carplay in modalità wireless utilizzerete chiaramente questa icona. questa è quella per tornare ad android auto l'equalizzatore auto link e airplay servono se eh, avete mh, diciamo una mh, cioè è un'alternativa un ad android per collegare android auto eh, che sinceramente ho visto che di solito viene utilizzata ehm, su certe radio cinesi io non, non ho provato queste le funzioni io vado dritto con android auto in modalità wireless questo è il bluetooth che vi dicevo per telefonare se non volete usare Android Auto, qui ci andremo dopo per lanciare musica e video, qui se inserite la eh, micro SD, qui, qui c'è la radio del monitor che sinceramente a me non funziona, non capisco perché, forse perché non l'ho collegato col jack alla macchina, ma sinceramente io vi consiglio di utilizzare le radio presenti in Android Auto, che sono più belle, ci sono le copertine, c'è una qualità digitale quindi diciamo che è abbastanza inutile perché tanto comunque nella vostra auto avrete già una radio non avrà android auto ma comunque una radio ce l'avete quindi a quel punto se dovete ascoltare la radio qui utilizzate android auto e avrete una radio digitale con le, con le copertine con le news insomma non... io la trovo abbastanza inutile questa funzione le impostazioni sono molto poche c'è la lingua italiana vedete tradotta così così vedete qui potete scegliere come collegare, vedete, con Android Auto o Autolink, che vi dicevo che è l'alternativa, io naturalmente utilizzo Android Auto, se avete problemi di connessione wireless, qui potete cambiare il, il canale, qui e qui ci sono le opzioni, se, se eh, inserite la, la retrocamera aftermarket, le gestite da, da qui, io non l'ho fatto, però vedete... Eh, c'è tutta la, la predisposizione, usciamo. Torniamo al nostro box. Questa è la funzione anche molto interessante da non sottovalutare. La mia penna USB. Vedete, io ho un video inserito in modalità MP4 e va benissimo, e si sente anche bene. Torniamo la pennetta vedete potete ascoltare potete ascoltare eh, o guardare le foto o ascoltare gli mp3 o guardare dei video vedete adesso lanciamo la musica e questa che abbiamo lanciato è qui nella pennetta nella pennetta usb quindi funzioni sicuramente sicuramente comode ha la luminosità adattiva io sinceramente lo tengo sempre al massimo senza mettere la luminosità adattiva perché tanto lui non avendo una batteria ma andando solo con l'alimentazione dell'auto sinceramente io già che ci sono sparo al massimo la, la luminosità non c'è lo slot per, eh, per una sim 4G per una sim dati quindi utilizzerete sempre e la connessione del vostro smartphone tramite android auto wireless l'assistente google funziona perfettamente io l'ho provato ho anche telefonato da android auto senza problemi e si sente con la cassa del monitor oppure se l'avete collegato alla vostra auto sentirete la telefonata con la cassa della vostra della vostra auto come dicevo non ci, sono, non ci sono particolari problemi la radio ne abbiamo già parlato vi, cons vi consiglio di utilizzare quella di Android Auto eh, andiamo un po' eh, alle conclusioni per così dire eh, quindi per navigare ottimo andate su Android Auto Wireless e navigate con eh, Maps e quello che, che vi pare non c'è possibilità di installare delle, delle APK non c'è la sim 4g il gps non ne ha uno suo ma utilizza quello del vostro smartphone non ha una memoria interna non ha una batteria l'altra cosa interessante comunque è che se voi sul vostro smartphone lanciate un video youtube in background oppure lanciate spotify poi lo potete ascoltare in background sul su questo monitor è una funzione è una funzione eh, sicuramente eh, sicuramente utile chiaramente la funzione regina la funzione regina è android auto questo mi pare mi pare chiaro no vedete come come è veloce come ci va è proprio come se voi aveste android auto eh, di fabbrica quindi ecco sicuramente il prezzo non è non è basso perché eh, siamo sui 250 euro però poi ho visto che ci sono dei coupon ci sono degli eh, degli sconti non ci sono alternative diciamo che chi non ha android auto cablato o wireless nella propria auto eh, si deve affidare a questa tipologia di prodotti eh, prodotti che eh, appunto con un display eh, aggiuntivo vi daranno tutte le funzioni proprie di, eh, di android di android auto direi che eh, è tutto se avrò dei eh, dei coupon ve li metterò in, in descrizione saluto pasqui che ci ospita nel suo canale saluto gli amici di revotec dell'altro canale youtube partner e eh, ci vediamo presto con un nuovo video.